Ciao, se c'è una cosa che vi dico sempre durante i tutorial è non copiate alla lettera quello che faccio. Se c'è una cosa che mi dite in continuazione è malgrado ti ho copiato alla lettera i miei mix non suonano bene come i tuoi. Sostanzialmente ho capito che la direzione è quella. Voglio darvi qualche nozione per mixare bene seguendo diciamo una linea guida, ok? Va bene, eccoci in sessione, vi faccio sentire un pezzo rap, quello che vi dico può essere preso in considerazione anche per il pop, la trap e via dicendo. Je... Le teche tra di noi come se fossimo importanti, ragnatele di sapere, dipende che in settimana. Se immagini le sere immagini di là non è per i fasci. Discoteche piane Se torna il Covid, sarà colpa dei migranti. Siamo tutti sotto il medesimo cielo, spero che non sia Cernobilo, ho già l'odio come veleno, può nessuno. Riconosce più falso dal Ok, questa voce è stata registrata con un microfono da 20 euro dentro una macchina, quindi né in studio né con microfoni da migliaia d'euro. Ho preferito fare. Questo tipo di video con una qualità più o meno che può raggiungere chiunque di voi. Vi lascio qui sotto il link se volete sentire il pezzo completo, trovate il video. Andiamo a vedere come mixare una voce. Ok, per questo video userò tutti i plugin che si può trovare facilmente sul sito della Waves, sul sito della ProQ, diciamo quelli più universali. La prima cosa che faccio generalmente è quella di dare una leggera compressione alla voce, facendo bene attenzione a uscire con il solito volume con il quale stiamo entrando. Quindi... che tratti le take tra, tra di noi come se fossimo importanti ragnatele di sapere, tipe che in sette immagini le sere immagini di là non è per i fasci, discotec piane se torna al cob. Con questo parametro qua gestisco quanto comprimere. In sostanza voi spostate questa levettina sulla destra fino a che questo qua non arriva sulle 5, sulle meno -5, ok? Di compressione. Quindi vi faccio rivedere le teche tra di noi come se. Questo qui lo sposto verso destra fino a quando questo qua non arriva sulle meno 5. Le teche tra di noi come se fossimo importanti, ragnatele di sapere. Dipende che in settimane. Immagini le sere, immagini di là non è per i fasci. Discoteche piene. Se torna il Covid, sarà colpa dei migranti. Siamo tutti sotto il medesimo cielo, spero che non sia Cernobil, ho già l'odio come veleno, qua nessuno. Icono... Questo lo sposto sulla sinistra quindi in basso se il volume è più alto rispetto a quando siamo partiti, sulla destra viceversa, ok? Adesso levo l'effetto per capire più o meno il volume che avevamo all'inizio. Le che tra di noi come se fossimo importanti, ragnatele di sapere di che... Va abbassato. Le di come se Con questo trick la voce prende un pochino più di sostanza, di, di corpo, ok? La seconda cosa che faccio è la pulizia, importantissimo. Vi consiglio sempre di prendere e abbassare con uno shelf e non fare come vi dicono generalmente di, di tagliare del tutto la, la banda bassa, ok? Perché crea dei disturbi con i transienti, è una roba un po' complicata da spiegare in questo tipo di tutorial, però fidatevi di me così si ha lo stesso effetto ma con miglior risultato, ok?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 Andate molto in su, così che la voce sia radiofonica. Scendete fino a che non sentite una voce bella, pura e umana, ok? Ora, facendo così è uscito fuori un po' di nasalità. Nasalità che secondo me troviamo in questa zona qui.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 Ovviamente non lo troverete mai nel solito punto mio, però ve lo faccio sentire così capite cosa dovete cercare, ok? Le che tra di noi come se fossimo importanti, regnatele di sapere, dipende che insetti mangi. Immagini le sere immagini di là non è per i fasci, discoteche piene se torna il Covid sarà colpa dei migranti. Siamo tutti sotto il medesimo cielo, spero che non sia Cernobile, ho già l'odio come veleno, qua nessuno. Riconosce più falso dal vero, dipendono dai social come un tossico collo. Ok arrivati a questo punto voglio mettere una seconda equalizzazione però questa qui avrà lo scopo puramente artistico vale a dire che andrò a mettere delle frequenze anziché elevarle di questo equalizzatore funziona come l'altro praticamente così stringiamo la curva così l'allarghiamo quindi a impatto visivo stiamo facendo questo ok poi, con questa manopola qua, stiamo spostando dalle 600 Hz alle 7 kHz, quindi più o meno da qua a qua. Ok, stiamo facendo questo lavoro qua. E con questo alziamo e abbassiamo l'onda, ok? Andiamo a sentire cosa ci piace e cosa no e mettiamo e togliamo. Perché lo faccio con questo tipo di equalizzatore e non con l'altro? Perché l'altro mi dà una somma semplicemente digitale, quindi vale a dire che somma le eh, informazioni che noi già abbiamo nel volume che gli diciamo, lui invece lo fa con una pasta analogica, praticamente simula il percorso di corrente di questa macchina, che questa essenzialmente è una macchina okay, fisica che si trova negli studi di registrazione. E lo fa seguendo, diciamo, un criterio più meccanico e meno informatico. È il cosiddetto quando si dice voglio questo plugin perché mi piace il suo colore, ok? L'idea tra di noi come se fossimo importanti, ragnatele di sapere, dipende che insetti mangi. Immagini le sere immagini di là non è per i fasci. Discoteche piene se torna il Covid sarà colpa dei migranti. Siamo tutti sotto il medesimo cielo, spero che non sia Cernobilo, già l'odio come veleno, qua nessuno. Riconosce più falso dal vero. Dipendono dai social come un tossico collero. Mascherine giù, braccia in su, o oh lele, o oh lalala, letto lo al 7 non vai più. Che si fa? mi lontano, voglio mantenere la zona di. Ho voluto dare un pochino più di eh, arroganza alla voce, ehm, di saturo. Per farlo ho aumentato laddove sentivo questa, questa diciamo, frequenza frizzantina, questa frequenza aggressiva, ok? Facendo questo mi è tornato su dell'acidità.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 Voglio mantenere la zona di comfort per il nuovo lockdown, diventerò un campione a Warzone. Scenario apocalittico perenne nebbia fitta, mancano gli alieni perché gli occhi si insoffrita. È tutto un complotto, ci attanagliano la lingua. Ok, questo intervento, vedete, due decibel, uno e mezzo, non è una roba chissà che. È. Però mi aiuta tantissimo a far capire lo spelling, cosa molto importante nel rap. Ma soprattutto mi aiuta a mettere un gradino avanti la voce rispetto alle melodie del beat, ok? Le tra di noi come se fossimo importanti, ragnatele di sapere. Arrivato a questo punto voglio mettere un controllo di um, spigolose sibilanti, le S, ok? Per non dar fastidio quando si ascoltano più che altro negli apparecchi piccoli, le cuffiette dell'iPhone, ad esempio, che sono molto acide.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 Totalmente sicuro che non venga fuori roba in più, ok? E generalmente si crea nella zona acida, quindi dalle mille alle 3000, 4000. Le teche tra di noi come se fossimo importanti, ragnatele di sapere, dipende che insetti mangi. Immagini le sere imagine di là, non è per i fasci, discoteche piene, se torna il covid sarà colpa dei migranti. Siamo tutti sotto il medesimo cielo, spero che non sia ho già l'odio come veleno qua nessuno. Riconosce più falso dal vero Dipendono dai social come un tossico collero Mascherine giù, braccia in su Oh lele, oh la la Letto lo scoop al 7, non vai più Che si fa? Stammi lontano, voglio mantenere la zona di cam... Ok, detto questo andrò a mettere tre tipi di effetti in parallelo Generalmente metto un, eh, un eco classico Quindi un delay Un riverbero, distanza Così almeno collochiamo l'artista Non in una cabina... Eh, o comunque davanti a un microfono, ma in un ambiente e un altro eh, eco, quindi delay molto corto che dà una sensazione di apertura stereofonica alla voce. Uso l'Eco Boy perché mi piace un sacco eh, tutti i tipi di controlli che ho a disposizione, ma va benissimo anche un semplice H delay, o comunque sia un delay standard che avete voi, che tra di noi come. Se... Troviamo il tempo. Farò un taglio sulle basse e sulle alte frequenze per dare al, um, al delay una sostanza media, molto media, totalmente in wet, quindi praticamente da quella traccia lì mi arriva solo l'eco e non la voce più l'eco. E il feedback, ovvero quante volte si ripete, lo aumento un pochino. E lo metto dual, ok? Quindi ai lati, non singolo.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 Riconosce più falso dal vero, dipendono dai social, non dai social, non dei social, C'è una frequenza che mi dà fastidio e la vado a levare. Le te che tra di noi come se fossimo importanti, ragnatele di sapere, di prendere che insetti mangi. Immagini le sere immagini di là non è per i fasci. Discoteche piene se torna il Covid sarà colpa dei migranti. Siamo tutti sotto il medesimo cielo, spero che non sia Chernobyl, ho già l'odio come veleno qua nessuno. Riconosce più falso dal vero, dipendono dai social come un tossico collero. Mascherino. Ok, praticamente questo qui lo metto molto basso. Mi serve solamente a dare praticamente unione fra la fine di una parola e l'inizio di un'altra. Adesso andiamo a mettere una stanza. come se Ma vi dico sostanzialmente io come ragiono quando ho un riverbero. Metto alto il predelay, ovvero parte la voce e il, il riverbero arriva dopo un po'. Quindi non è che l'attacco ha subito quella sensazione di, di rimbombo. Per due motivi. Uno perché più aumenti il predelay, più l'artista viene verso di te, ascoltatore. Seconda cosa perché... Aumentando il predelay praticamente il riverbero parte dopo, quindi l'attacco della voce è bello crudo e non viene praticamente sommerso dalla sensazione di rimbombo, riverbero, distanza, ok? Il time è dopo quanto tempo eh, il riverbero si ferma, ok? Quindi ho intenzione in questo caso, dato che è un rappato, di metterlo piuttosto corto. Possiamo stare dalle due e mezzo, tre, se abbiamo un cantato, se abbiamo una trap, ma in questo caso... Così va più che bene. Teche... E ho intenzione di tagliare anche le basse. Perché non mi interessano, danno solo fastidio. Le te che tra di noi, come se fossimo importanti. Ragna di sapere, dipende che insetti mangi, mangi. Immagini le serie, imagine di là, non è per i fasci. Discoteche piene se torna il COVID e sarà colpa dei migranti. Siamo tutti sotto il medesimo cielo, spero che non sia Cernobil. Ho già l'odio come veleno qua, nessuno. Riconosce più falso dal vero, dipendono dai social come un tossico collero, mascherine giù, braccia in su, oh lele, oh la la, letto lo scoop. A questo punto copio l'eco, così almeno ho gli stessi BPM, faccio un'altra mandata e qua facciamo appunto un 64esimo, che è quella roba che praticamente allarga un pochino l'immagine stereo della voce. Vi faccio sentire estremizzato com è l l che di noi è come se è l'effetto. Arrivato a questo punto che ho una infarinatura generale di quello che è il suono della voce, vado a mettere un po' di saturazione. Lo faccio alla fine, così, almeno ho un'idea chiara e precisa, anche con i eh, riverberi e di lei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 Riconosce più falso dal vero Dipendono dai social come un tossico collero Mascherine giù, su lele, lo al non vai più Che si fa Ok, come vedete la differenza non è ehm, chissà come Nel senso la canzone non diventa un'altra rispetto al punto di partenza È quello che dovete capire sempre Non fate mai un pezzo, non lo mandate mai a mixare Insoddisfatti con la cosa di tanto con il mix diventa bello Il mix fa suonare bene la tua roba, Ok quindi se, se sbagli qualcosa, se qualcosa non ti piace, suonerà bene, ma comunque sia la, la tua sensazione di base non cambia. Detto questo, cambia appunto pochissimo, però è molto più in linea con il beat, è molto più omogeneo, è molto più traccia, ok? Molto sostanzialmente adesso suona come un pezzo, ok? Prima era troppo avanti, prima era tutta un'altra cosa rispetto al beat, adesso invece abbiamo una roba che suona bene. E suona dove deve stare. Io spero di avervi dato un incipit a fare mh, di testa vostra, ma se proprio non riuscite, volete far suonare bene le demo prima di mandarle poi in mix, queste sono le basi sostanzialmente di pensiero da fare, da prendere in considerazione per mixare mh, con coscienza una voce. Dal Brucalif è tutto, se il video ti è piaciuto iscriviti, attiva la campanellina, se pensi che qualche tuo amico gli possa servire questo tipo di video? Linkaglielo e lui ti ringrazierà. Dal Bruco è tutto. Bella. Le te che tra di noi, come se fossimo importanti. Ragna tele di sapere. Dipende, che insetti mangi. Immagini le sere Immagini di là, non è per i fasci. Discoteche piene. Se torna il COVID, sarà colpa dei migranti. Se...